Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, buongiorno, benvenuti alla scoperta di una nuova famiglia di prodotti appena lanciata, Mi 10T. Ecco dunque il... Nuovo Xiaomi Mi 10T, in questo caso nella versione Pro che si riconosce per la fotocamera da 108 megapixel eh, sul retro, mentre la versione non Pro ha un sensore da 64 megapixel. grandangolo da 13, poi macro e profondità, eh, ma insomma sono tutti dettagli che tutto sommato eh, potete reperire in qualunque momento anche in rete. Fotocamera frontale da 20 megapixel con un'ottima qualità bisogna dire e un display eh, che viene chiamato True Color con Adaptive Sync, ovvero con, pensate, una frequenza di aggiornamento da 144 Hz che vuol dire che le animazioni, insomma tutto quello che fate, ma soprattutto ovviamente più che in questa situazione eh, le immagini che eh, voi vedrete sul vostro display saranno sempre di eh, qualità eh, elevatissima eh, per quanto riguarda la struttura del telefono, sensore delle impronte digitali sul lato con, del volume o volume rocker eh, sempre vicino al pulsante d'accensione lato pulito sulla parte inferiore invece vedete che eh, c'è il cassettino per le SIM, uno dei due altoparlanti e anche il connettore USB Type-C nella parte superiore, sensore a infrarossi altro microfono, non c'è il jack per le cuffie che è stato a lungo, diciamo, un cavallo di battaglia per eh, Xiaomi eh, non voglio tanto tediarvi con i 6 o gli 8 GB di RAM 128 256 GB di memoria interna 650 eh, GB, eh, 650 GB, sì Adreno 650 di eh, GPU ma eh, più che altro concentrarmi su quello che questo telefono sa fare intanto eh, con il nuovo eh, sistema operativo quindi MIUI 12 c'è eh, questo nuovo modo di gestirlo per cui con uno swipe da questo lato andate ai comandi diretti quindi a una sorta di control center da questa parte invece accedete alle applicazioni no? quindi vedete eh, due posizioni diverse un po come succede con Apple poi eh, per quanto riguarda il menu come al solito c'è una profondità notevole da parte eh, di Xiaomi che vi dà tantissime possibilità di personalizzazione l'unica che io non ho trovato è quella per togliere i pulsanti di navigazione in basso uh, ho cercato e ricercato ma può anche essere che io sbagli potete scegliere di avere o meno il cassetto eh, potete scegliere di avere google discover oppure no eh, quindi mh, davvero avete un pieno controllo di ciò che potete fare con il telefono, gestione degli sfondi, quelli dei temi, il controllo della sicurezza attraverso l'uso di un'impronta digitale oppure l'uso anche dello sblocco con il volto, una serie di eh, controlli aggiuntivi al telefono che sono disponibili anche e soprattutto con eh, il controllo del display vedete qui avete la frequenza di aggiornamento no aspettate che ho sbagliato il bottone eh, frequenza di aggiornamento potete scegliere tra 60 90 e 144 hertz ma in alcuni casi eh, il telefono fa abbassare no? la frequenza di aggiornamento per evitare anche consumi inutili quando guardate la posta elettronica non vi serve eh, tutto questo c'è una modalità scura che potete attivare programmata oppure eh, stabilmente una modalità di lettura un controllo eh, del livello ovviamente di eh, luminosità quindi questi sono eh, comandi che danno molta profondità a questo eh, prodotto e che risultano secondo me eh, molto interessanti. Per quanto riguarda le funzioni eh, speciali avete la possibilità di mettere il turbo per i videogiochi strumenti video per cui potete gestire funzionalità speciali tra l'altro a livello video nella riproduzione colma anche eventuali frames mancanti dando diciamo una visualizzazione migliore a tutti i vostri prodotti c'è il secondo spazio che è una caratteristica tipica eh, di xiaomi quindi insomma tutto quello che avete apprezzato fino ad oggi in xiaomi si ritrova anche in questo eh, mi 10 pro però diciamo che lo sforzo eh, più importante è stato fatto eh, per eh, la fotocamera io adesso sono in modalità foto avete vedete la possibilità di usare il grandangolo oppure eh, lo zoom che può arrivare fino a eh, 30 eh, per a 30 per le foto insomma se non siete più che difficile utilizzarle. Avete la possibilità di gestire l'aiuto da casa dell'intelligenza artificiale oppure tutta una serie di effetti e di filtri che potete inserire e anche delle diciamo, funzionalità accessorie che vi permettono ad esempio di concentrarvi su un soggetto mentre tutti gli altri si muovono. Qui vedete eh, tutte le modalità la modalità notte la modalità 108 megapixel ecco l'unica cosa della modalità da 108 megapixel vedete ultra hd attivo se io adesso scatto una foto eh, diciamo che la memorizzazione non è sempre velocissima dipende dal tipo di scatto eh, che eh, viene fatto quando uscite potete tornare poi alle svariate modalità tra cui vedete anche il fronte retro quindi la possibilità di riprendere contemporaneamente con le due fotocamere e anche la modalità vlog che è molto carina che è perfetta soprattutto per chi vuole fare ad esempio prodotti come TikTok, no? vi faccio vedere, voi essenzialmente, adesso qui non succederà niente, però schiacciate quello che succede con la modalità vlog e vedete, potete girare qualche secondo di videoclip, poi ne girate un altro, adesso facciamo in questo modo per farvi vedere poi il risultato finale, poi schiacciate di nuovo questa produzione che eh, potrebbe essere quella quasi di eh, Steven Spielberg, insomma, quando eh, siete arrivati in fondo al eh, vostro videoclip, vedete, potete gestire questi effetti che vengono, eh, diciamo, generati automaticamente dal telefono. Il risultato finale è quello che... Eh, vedete qui con la produzione che viene montata automaticamente dal telefono la modalità vlog devo dire che è una di quelle carine che possono essere utili eh, per molti di voi soprattutto con la passione per eh, i social network anche nei video caratteristiche importanti 8k di ripresa poi stabilizzazione delle eh, immagini peraltro molto eh, funzionali e poi una serie di effetti di caratterizzazione delle vostre riprese che sono molto interessanti e anche la possibilità di usare la modalità bokeh anche con i videoclip poi come sempre accedendo al menu principale potete arrivare vedete a girare fino a 4k con 60 frame al secondo sempre che voi non scegliate invece la modalità 8k che invece viene eh, diciamo scelta con questo comando superiore mentre con questo menu vedete attivate a seconda della eh, modalità in cui voi vi eh, trovate le diverse opzioni disponibili ora per la fotocamera ora invece per il video ecco avete la possibilità di gestire veramente tantissime modalità ovviamente la modalità ritratto quindi davvero una fotocamera molto molto completa qualche secondo da spendere invece sulla batteria da 5000 mAh per una ragione ben precisa perché la batteria viene caricata con una sorta di sdoppiamento della carica è come se la batteria fosse divisa a metà e quindi la carica da 33 watt super veloce riesce a caricare molto più velocemente rispetto ad altri prodotti e bisogna dire che io non ho provato il 5G ma con 5000 mAh siete messi veramente molto molto bene una famiglia di prodotti molto interessante anche se con un prezzo un po' più alto rispetto a 9T di un anno fa però attenzione perché ci sono delle promozioni molto interessanti per voi che vedete il video in real time addirittura comprando il modello più completo avete in regalo uno scooter date un occhio sul sito di Xiaomi Ciao da Mr. Gadget